Santiago è nel giardino della sua casetta. Riposa sulla sua maca godendosi il piacevole venticello e guardando il tramonto in lontananza. Quanti ricordi affollano la mente del nostro amico. I tanti tesori venuti alla luce durante i suoi viaggi meritano un posto speciale nella sua nuova dimora. Santiago si mette subito all'opera, facendosi aiutare da Pascal, un caro amico palegname, costruisce ben 64 portagioie a forma cubica via santiago pensa potrei costruire a questo punto una cassa panca in grado di contenere i 64 portagioie pascal non sa come aiutarlo a scegliere il solido giusto aiutiamolo noi a capire come può sistemare le 64 scatolette e soprattutto in quanti modi può realizzare lo scrigno perfetto santiago facendosi aiutare da pascal ha costruito i suoi portagioie in questo modo fino a realizzarne ben 64 ogni cubetto ha lato 2 cm perciò il volume di ogni cubetto sarà pari a 8 cm3 quindi, tenendo conto del fatto che i portagioie hanno un volume di 8 cm3 ciascuno e che in totale sono 64, la cassettiera dovrà avere un volume di 512 cm3. Osserviamo innanzitutto che è possibile scomporre 512 nel seguente modo. Avendo effettuato la scomposizione, sarà visivamente più facile capire i possibili raggruppamenti del fattore 2. Di conseguenza, riusciremo più facilmente a capire quali figure solide, a noi note, hanno un volume pari a 512 cm 3 Abbiamo trovato un primo modo. Che ve ne pare? Un cubo. Questo è possibile perché usando la formula inversa del volume del cubo ottengo un lato pari a 8 cm che corrisponde a 1, 2, 3, 4 cubetti per lato ricordiamo che ogni cubetto ha lato 2 cm perciò il volume del cubo a cassettiera sarà 8 alla terza ovvero 512 cm3 Abbiamo altre possibilità? Ebbene sì, possiamo creare un parallelepipedo Ecco, vediamo che in lunghezza abbiamo 8 cubetti, in altezza 4 e in profondità 2. In questo modo il volume del parallelepipedo, sempre ricordandoci che ogni cubetto ha lato 2 cm, sarà 16 per 8 per 4 uguale 512 cm³. Ma c'è ancora un modo! Possiamo creare un altro parallelepipedo che questa volta abbia in lunghezza 16 cubetti, in altezza 4 e in profondità 1. In questa maniera il volume, questa volta, sarà 32 per 8 per 2, uguale a 512 cm3, esattamente come ci aspetteremo. Che cosa accomuna dunque questi tre solidi? In modi diversi e con formule diverse, tutti e tre conservano il medesimo volume, che è 512 cm3. Allora questi tre solidi sono solidi equivalenti. I solidi equivalenti sono solidi che hanno lo stesso volume, cioè sono in grado di occupare lo stesso spazio. Santiago quindi ha ben tre scelte possibili. E adesso, con l'aiuto di Pascal, può scegliere il solido che più gli piace per costruire lo scrigno dei suoi tesori.